Eh, visto che ci piacciono le regole cercherò di rientrare nei tempi previsti dal, dal regolamento. Questo è un tema che si presta molto alle strumentalizzazioni politiche. Questo è proprio uno di quei temi dove destra e sinistra se la battono alla grande portando avanti eh, i, loro, diciamo, eh, i loro valori o i loro vessali, insomma, vessilli, insomma, tutta una serie di ehm, appunto di strumentalizzazioni purtroppo che eh, cadono poi a discapito della, della gente che invece eh, vive veramente le fragilità. Allora, per essere pratici, esiste un protocollo eh, d'intesa tra la Prefettura, Città Metropolitana e Roma Capitale, che coinvolge anche i municipi sul, per la realizzazione del censimento di ogni singolo stabile all'interno del quale appunto, ci sono gli occupanti e di cui è previsto lo sgombero. Qualcuno, eh, qualche consigliere si chiedeva in quest'Aula, ma come vengono definite le fragilità? Eh, fate bene a chiedervelo, perché prima del Movimento 5 Stelle non si sa, Effettivamente non si sa, non si sa come venissero scelte le persone da mettere dentro le case, non si sa che cosa. Ma infatti adesso, adesso ci sono le indagini in corso, ci sono una serie diciamo, di ehm, questioni che esulano ormai dalle competenze di Roma Capitale, Stanno, sono diventate di competenza. Eh, di altri enti o di altre strutture, diciamo, non più di Roma Capitale. Roma Capitale, però, che cosa ha fatto col Movimento 5 Stelle? Un, un eh, modulo che mh, definisce appunto le priorità negli ambiti del, delle fragilità sociali, lo si è fatto per i CAT ed è un modello che il Dipartimento politico e sociale sta utilizzando in maniera eh, omogenea per definire tutte le fragilità sul territorio di Roma Capitale, quindi eh, ok le regole, noi siamo qui per cambiare le regole anche, non è che le regole si rispettano, noi abbiamo il, mh, il dovere di capire che cosa va, che cosa funziona, che cosa non funziona e di proporlo a chi sopra di noi può cambiarle queste regole e questo è il nostro obiettivo con questo atto esattamente questo perché non ci possiamo dire che Roma capitale è una città che per quanto riguarda gli immobili occupati pari a tutte le altre città d'Italia. Ro Roma è un caso unico, molto particolare, stiamo parlando di migliaia di famiglie, alcune veramente molte in fragilità, che devono essere sostenute perché non possono certamente <ride> eh, scomparire solo perché, noi le, eh, eh, solo perché noi non le pensiamo. Ci sono, sono una realtà e deve essere gestita. Nessuno prima lo ha fatto con grande fatica. Si cerca di costruire questi percorsi proprio a partire dai protocolli, dai modelli, per far sì che tutti siano uguali, cioè che non ci siano delle discriminazioni e non sia soggettivo ciò che è fragilità e ciò che è fragilità invece non lo è. Una cosa invece ci tenevo a sottolineare, perché l'impegno di questa amministrazione è stato veramente molto, molto forte ed è la prima volta che si ha un risultato del genere nella storia di Roma, quindi ciò che è passato sotto traccia, cioè che i nuclei familiari non sono stati divisi, ecco, questo io vorrei invece sottolinearlo... Perché il lavoro che sta dietro questo, questa piccola, semplice, facile affermazione, i nuclei familiari, padri, madri, figli, non sono stati divisi, sembra come di un concetto molto semplice, forse a dirsi lo è pure. A farsi, vi garantisco, dato che prima non era mai stato messo in piedi niente del genere, è un po' più difficile però ci si è riusciti e questo è un primo grande risultato su cui noi dobbiamo investire e costruire perché altrimenti, come dire, no, se non c'è il nulla, e invece dobbiamo imparare anche a godere un po' dei piccoli risultati per far sì che siano i primi di una serie, non senza fatica, non senza, eh, magari anche, dei fallimenti lungo il percorso, per l'amor del cielo stiamo camminando sulla neve vergine, stiamo tracciando una strada, noi per primi lo stiamo facendo, ce ne assumiamo le responsabilità, non è semplice da percorrere, stiamo mettendo in atto social, politiche sociali, politiche abitative e stiamo dicendo che Roma Capitale, davanti a queste cose, non può rimanere da sola, perché è un caso unico. E di conseguenza non solo ci sarebbe la necessità di collaborare a, livello, a più livelli istituzionali, ci sarebbe anche da trovare come dire, un, un aiuto e un sostegno tra, varie, eh, tra, varie, vari, tra, tra i partiti politici, quindi tra chi anche la pensa in maniera diversa, quando si parla di diritti umani e si cerca con grande sforzo di coniugare la legalità alla socialità, a ciò, ai problemi sociali, io credo che tutti in questo caso dovremmo darci un sostegno non dovrebbe essere questo il terreno su cui cercare le differenze, dovremmo invece approfittare per far sì che, insomma, a casa poi i risultati si portino, perché stiamo parlando della vita delle persone. Grazie.